E poi, ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e in questo episodio di Pokémon Let's Go Eevee sconfiggeremo Koga, il capo palestra di Fuzziapoli <coughs> Però prima visitiamo il Go Park, cioè, stiamo andando a visitare il Go Park, però prima c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Allora, ehm um... È meglio usare Soccanubi per andare al Pokesto. Poké Pokestop, Center di Seapoli, perché sennò bisognerebbe fare il giro. Perché non c'è una scala lì, bisogna fare il giro. E poi c'è un'altra scala. Cioè c'è una scala, la prima scala. Vedete questa squadra schifosa? Questa è la stessa che porteremo alla palestra. Quindi... mi faremo un po' schifo Infatti durante uh, la palestra ci andr andrò al Poké Center... Uh, centro Pokémon... Uh, molte volte Ci avevano detto che al po Go, Go Park avremmo trovato un sacco di Pokémon rari E invece siamo venuti per niente Applicazioni di qua con gli legamenti di là. E chi ci capisce niente? Ce ne siamo andati con co la coda tra le gambe. Miau. Forse troviamo il modo di raggranellare qualcosa. Mm, ho, ho colpito qualcosa di duro con il piede. Che sì, un tesoro, proviamo a scavare. Wow, guarda come luccica! Abbiamo trovato un tesoro sfavoloso! Beh, che... che... Co, cos'è sta roba? Una dentiera? Una dentiera? Sarà anche d'oro, ma non ce ne facciamo niente di questa robaccia. Ah, il solito è morcioso. Cosa ci fai qui? Beh, non importa. Prendi questo. Abbiamo ricevuto i denti d'oro. Hai messo i denti d'oro nella borsa. Ti aiuti i puli, noi abbiamo cose più urgenti a cui badare Voglio assolutamente... Beh dai, almeno, almeno la, la maggior parte li le, le, le ho letti bene L'ultimo l'ho tolto troppo velocemente Non so chi dare la dentiera perché a questo punto non ci sono arrivato ancora Quindi in no, modo sto andando alla ceca Eevee uh, si, uh, si è divertito molto alla uh, zona safari. Questa è la zona safari, per non si può catturare nessun pokémon. Uh, il GoPark non lo facciamo perché io non, non um, gioco a Pokémon Go. Che le informazioni c'è in un argomento, il Go Park, così spiego le cose. Troverei i Pokémon trasferiti a Pokémon Go che giocheranno nel tuo parco. Prova con un. Beh, praticamente è. è um, lì su quel portale ci sono, ci, ci sono i Pokémon che trasferiremo grazie a un collegamento tra la Switch e Pokémon Go. Um, se... Poi dentro bi bisogna catturarli con la Pokéball e credo che se sono leggendari bisogna anche sfidarli ma non ne sono sicuro. Poi eh, questo bambino ci dice che è quella, quella, quella Pokéball è veramente un Pokémon ma non è un... Ma veramente un Voltorb. Eh, e poi... Uh, per uscire dalla, dalla, dalla dal poké park uh, questa lapras ormai ha i suoi anni ma ha ancora un aspetto grandioso un pokémon un... però ormai no, non riesce più a nuotare così mi sono stabilito qui per grazie per vai ci insegna la tecnica segreta sul cibo là Solo ma mi aspetti, eh. Beh. Beh, beh. Ma non è un Pokémon di tipo acqua, non è neanche un umano. Vabbè, ora, ora abbiamo la tavola da surf che prima lì stava, stava lì a fianco. Il è felice. Tra le tecniche segrete, ora abbiamo scivolacqua. Bene, ora che altro da fare? Niente, andiamo alla palestra di Koga. come vedete lì non si può passare bisognerebbe fare il giro oppure usare i di... solcani <sussurra> comunque anche se abbiamo scivolato non faremo le cose che con le cose che si dovrebbero fare con scivolacqua ora visto che è ancora è ancora troppo presto cioè no non è ancora troppo presto però possiamo fare anche la uh, la palestra di uh, Zafferanopoli ora visto che grazie a questa palestra ciò per Arriverà a un livello piuttosto alto, poi bisogna basterà soltanto allenarlo un po' e, e poi eh, arriverà al livello 45. comunque ho parlato con quel tizio perché Beh. Beh. e io l'aspirante campione qui a Fuxiapoli c'è la zona Safari un luogo in cui puoi incontrare un sacco di Pokémon e questa è la palestra di Fuxiapoli che accoglie a braccia parte gli elettori che hanno catturato tanti Pokémon quindi ecco cosa voglio sapere se hai almeno 50 specie di Pokémon ne abbiamo catturati 51 ci mancano 100 <ride> allora puoi affrontare la palestra di Napoli yeah, la mia trasformazione ti ha sorpreso questo è solo l'inizio ti stupirò ancora di più con il le... mm. quel trucco non smette mai di meravigliarmi non avresti mai detto che non ero io eh bene poi per... Procedere preparati ad assistere a mosse magiche Ok Questa palestra sarà molto lunga Visto che ci sono um, Sei allenatori E sette Koga Quindi Sarà molto lunga E poi non le salto le battaglie quelle, Queste battaglie Comunque stavo dicendo, ho parlato con quel tizio perché pensavo che uh, dovessi dare a lui la dentiera, ma non è vero. Comunque questa è la palestra di tipo veleno. Ed è molto uh, difficile rispetto alla palestra di tipo erpo. Perché qui davvero un allenatore sta, sta per uccidermi tutti i Pokémon. E non tutti gli allenatori sono skippabili. Anzi, solo uno è skippabile. Perché, come avete visto, è un labirinto di fumo. Il fumo non si può attraversare, quindi dobbiamo, dobbiamo seguirlo. E non è proprio un labirinto, è semplicemente... Una, una, sola, um, una sola via che porta a Koga poi ci sono delle altre mini vie che sono sbagliate e in una di queste mini vie c'è un'allenatrice la fanta allenatrice che avete visto in vita Tossina è una mossa che hanno questi tutti i Pokémon qui se non tutti eh, che avvelena l'avversario e alle volte iperavvelena ma non so come funziona più infatti ci sono diversi tipi di tossina tipo c'è cioè, ultra tossina che è ultra avvelena non lo so continua ad usare elettro zapp perché paralizza i, i Pokémon quindi è utile anche se non è super efficace contro veleno e non so cosa, cosa sia super efficace contro veleno. Uh, terra sicuro, poi gli altri non lo so. I fantallenatori e le fantallenatrici sono... sono... onnipresenti, sono dappertutto. e altri Pokémon tipo Arbok e Weezing in questo in questo uh, in questa palestra mi ha dato molto fastidio perché hanno una mossa chiamata Protezione che non sa so che io ho già ecco questa che è praticamente um, aumenta la, la difesa del Pokémon a, in, a infinito, cioè che nessun attacco lo, lo può attaccare. E, e il Pokémon... E, e, e il turno dopo no. E, e quindi il Pokémon schiva tutti gli attacchi. Però... E, però il turno dopo no. Ma comunque è una, è, una, è una buona mossa e io la insegnerò a Bowser. contro protezione potrebbero essere utili mosse no? come fossa volo e uh, sulla raggio che sono delle mosse che um, occupano due turni quindi tipo fossa ti metti dentro e il turno dopo sali uh, volo prima voli e poi cadi in picchiata poi Uh, solo a raggio, prima prendi energia dal sole e poi la spari Beedrill è un Pokémon colore quindi è, è, è debole ai Pokémon di tipo fuoco come Flareon che non è molto forte quindi forse lo devo cambiare devo vedere se i Ipponica e Radpidash che ho catturato sono abbastanza forti ma non credo che okay, ora moriamo tutti e due? Ah no. Vidri ha ancora uno di vita tutti. Oppure Chomper assisterà alla morte di Vidri. No, il nemico è debole, forza Chomper. Insisti. Ah, oh, ciao Rizard! squirtle! Insetti e beast Comunque tra i due mi fa più ridere la femmina, gli di Pokémon di Super Smash Bros. Ultimate perché ha una voce stridula che mi fa ridere. Ab abbiamo ancora i giocoglieri che sono che usano un Pokemon di tipo spettro e psico quindi è normale um, è normale che siano qui perché i tipi di spettro in questo gioco sono solo sono solo tipi spettro veleno Ah, Hunter ho usato protezione ma ha fallito Il prossimo allenatore ha tre outer ed è uno dei motivi per cui non è molto amato questo gioco. Eh, perché molti allenatori hanno tre tipi di cioè tre Pokémon uguali, tipo tre outer. E nella stessa palestra c'è un altro con tre Arbok. Continuo ad usare Bowser perché Bowser è di tipo... vabbè, è di tipo acqua, però ha molte mosse di tipo uh, buio che sono super efficaci contro Hunter. Ma non è molto efficace contro veleno. Questo è l'allenatore che mi ha sconfitto quasi tutti i pokémon. C'è gli altri, gli, quelli che ho lasciato, chi, chi sono? Arreperto, Dodrio e Chomper che è poco efficace. Dopo Dodrio ha due mosse di tipo normale che non hanno effetto contro anche se usavo volo protezione non mi avrebbe tra virgolette colpito cioè nel senso non mi avrebbe non avrebbe avuto effetto uh, credo che protezione non si possa usare due volte di fila perché non ha mai effetto quando un allenatore lo fa Poi ci pensato se uh, Protezione non avesse questo limite che uh, tipo ci sono gli allenatori che iniziano a fare continuamente protezione poi a un turno de, di protezione si caricano i pipì fino alla fine e tipo l'altro allenatore dice ah oh, sì, allora la uso pure io protezione e poi lui si carica i mentre lui fa, mentre l'altro fa protezione Yeeey abbiamo finito con un gruppo un gruppo un brutto colpo di pustata Chompers al 44 e divide con la squadra però il condivisione di esperienza funziona solo con i Pokémon vivi, cioè ha al reperto. Ok, siamo andato a curare la squadra. Se vi chiedete perché non sto dando più soprannomi ai Pokémon, è perché prima li davo soltanto a chi usavamo, io e Dynamite, Itz. però ora che uso vari Pokémon e i non c'è più, non, non, non ne ho più bisogno. Metterò i soprannomi solo ai Pokémon che porterò alla Lega. Ok sì, que questo è un nuovo allenatore. E ha Arbuck. Solo Arbuck. mi chiedevo che tipo di Pokémon avesse il domatore di, di Pokémon eh. eh, ehm. allora ho, ho detto vabbè vabbè eh, vediamo vediamo che Pokémon ha solo Arbok aveva poi dobbiamo vedere l'altro eh, domatore ce n'è un altro credo cioè quanti che abbiamo sconfitto il primo giocoliere credo pantalenaatore due giocoglieri ah no nessun, nessun altro ehm, nessun altro domatore solo uno c'era cioè. poi c'è la pantalenaatrice che è è, eh, è la lottatrice opzionale cioè la, la neatrice opzionale Ma ho sempre fui Okay. un altro allenatore mi ha, mi ha mandato al centro pokemon però non, non è lui e vabbè l'altro allenatore che poteva essere la fatta allenatrice poi vabbè sono andato al centro pokemon anche dopo foga però solo per perché... perché era finita la puntata e poi perché dopo devo, devo sfidare l'altra uh, uh, palestra oggi nel senso che oggi pubblico pure il video forse se ci riesco che ormai è un casino qui Okay Qui la, la fanta allenatrice Maika, che manda in campo i Ibizauri, la mossa che fa di più è Solar Raggio, che uh, okay, come detto prima, si incastra bene con le altre mosse, fossa uh, e volo e poi. Uh, Uh, protezione cioè, cioè potrebbe battere protezione uso flareon perché è super efficace contro i ma comunque me lo uccide i visor cioè i mi uccide flareon vai usa solo la raggio ah, Ecco, vedete come da vita, anche se non è molto efficace, perché lui è 5 livelli in più di me. Il bracciale non ha neanche molto effetto contro lui, quindi un suo sdoppiatore come per uh, um, vidril sacrifico Flareon anche se il suo sacrificio sarà in vano sarà vano? No, non lo so sarà vano non sarà vano ecco sarà in vano non c'entra nulla Um, so che Bowser non è super efficace contro Ivysaur però mi, mi serviva per, per batterlo Perché, perché pure è molto forte e mi ha battuto Flareon Allora Bowser è più forte di Ivysaur anche se è poco efficace ma ha battuto Ivysaur Okay. ok, basta qua meglio parlare di qualcosa di sensato anche se proprio non che nessuno è arrivato a questo punto, non lo so. E non mi interessa... Comunque come vedete mi mancano solo due Pokémon che indovinate sono Al reperto ed Odrio. Secondo me usa protezione. No, nero pulsar, vabbè. Muore comunque. Dodrio Vai Dodrio, il nemico è debole, ha un pv, dagli un pugno Ah è vero non hai le mani <ride> Bene Dodrio sai di livello perché è l'unico che ha ricevuto tv in tutto questo ci ha ricevuto PA in tutto questo perché tutti gli altri sono morti mi hai sconfitto wow non me l'aveva ancora detto nessuno bene ora curiamoci i Pokémon e ora sconfiggiamo Koga e ha ha ha. -ha. Un mocerino come te osa sfidarmi? Ridicolo, davvero ridicolo. Il prossimo lo, lo salto. Il vino ti corroderà, non, av non avrai modo di resistere. No, ok. Meglio. Preparati ad assaggiare la potenza di un maestro ninja. Ecco perché Kogan è un assassino. Dopo aver sconfitto i Pokémon dei suoi avversari, co costringe i Pokémon uh, suoi a corrodere l'avversario. passa con firme. In capopalestra non credo che usi molto questa. questa mossa, però se è quello che vuoi tu. Bravo Koga, sei uno dei pochi che non mi ha mai sc non ha, non mi ha sconfitto il primo Pokémon. Chi, è, chi era l'altro? Eh, Giovanni. Giovanni non mi ha sconfitto nessun Pokémon, cioè sono rimasto sempre con uh, Dynamite. It e i resti del de, dell'altra battaglia che stava prima di giovanni al reperto fa evolvere la sua mossa da riduttore a sdoppiatore che ripeto che il riduttore è la versione meno potente di sdoppiatore praticamente che non praticamente è proprio così è un dato di fatto Siamo altri cinque Pokémon. Peccato che, che. solo Voltor, Electrode, uh, Weezing, e. Uh, e. mi um, imparino la mossa. Nostra esplosione o autodistruzione Praticamente Fuga ha tutti i pokémon cioè ha i pokémon più potenti di quelli che abbiamo visto e più iconici del tipo veleno cioè qui che abbiamo visto Nidorino e Nidorino che eh, sono troppo poco potenti per un capo palestra. Um, Mark Wheezing. Tre Hunter che non sono molto iconici del tipo veleno. E il... e e poi lui ci aggiunge un, un veno morto vabbè ivi sa che non è venus quindi non, non, non lo contiamo Ricordo che Venomotte è un tipo coleottero oltre che essere un tipo veleno, quindi è anche, è anche lui debole alle masse eh, fuoco, anche se usa protezione. questa battaglia è stata un schifo e io continuo ad usare per forbecco al posto di volo per forbecco, ecco, bravo ecco qui L'avevo già capito lì che um, protezione era... Ah no, Golbat, non Argo. Vabbè, Golbat pure lui è il nuovo. Vabbè. Um... Che stavo dicendo? Pure lì avevo già capito che uh, protezione non si poteva usare uh, di seguito due turni infatti, eh, infatti us usavo ho, usa ho riusato quel perforbecco perché sapevo che non avrebbe potuto più usare la mossa protezione no è tossina che è iperavvelena non è, è ipertossina o roba del genere Golbat usa volo e ora lo uso anch'io. Addio Golbat. Uh, addio Dodrio. Quindi credo. era il veleno oppure il volo che fa danni quando viene usato? Credo che sia stato il veleno, credo, sicuro perchè dovrebbe creare danni il volo? perchè dovrebbe far danni il volo, vabbè con sempre protezione e ora, ora lo riuso L'idrovampato è pure direzionato per il bersaglio, anche visto che Golbat vola. Dai Bowser, il nemico è debole. Calling. Eh no, un savolo Golbat, un savolo Confitto Yey È dimostrato il tuo valore Molto bene, ti sei guadagnato la medaglia anima. Oh yeah Manco007 bla bla bla tossina che non mi interessa Ok tossina sì, è una mossa Arcana tra... non ci interessa i Pokémon colpiti dal veleno di tossina subiscono ogni turno danni niente con questa mossa potrei se... vabbè, non ci interessa. Allora, potete, potete trovare il prossimo episodio in basso a destra e in, in alto a sinistra in, a destra, sempre, uh, l'episodio scorso. Um, a sinistra invece potete trovare la playlist di Pokémon Lesgoivi. E, e se vi interessano altri video iscrivetevi al canale.